Oggi è il 28 novembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato in scadenza con una nuova proroga richiesta dai commercialisti e eh, sul tema la compilazione della casella ES per gli aiuti di Stato e poi bonus partite IVA domanda in scadenza ma doppia chance per i 150 euro e infine le scadenze fiscali del mese di dicembre 2022, con protagoniste del mese l'acconto IVA e il saldo IMU. L'ultima parte della rassegna stampa sarà dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato in scadenza, una nuova proroga richiesta dai commercialisti, l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sull'autodichiarazione aiuti di Stato in scadenza il 30 novembre, arriva la richiesta di una nuova proroga da parte dei commercialisti, la motivazione è che il portale che ospita il registro nazionale RNA non funziona, è inaccessibile da giorni, si avvicina la scadenza per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato, il termine per procedere con l'invio dopo la proroga di giugno è fissato al 30 novembre, ma la storia dell'adempimento continua ad essere travagliata fino alla fine dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Albano Denuccio, la eh, nuova richiesta di un nuovo slittamento dei termini. La motivazione è il malfunzionamento del portale che ospita i dati del Registro Nazionale Aiuti di Stato, RNA, essenziali per la compilazione. Le segnalazioni e la richiesta di concedere ancora una volta più tempo ai professionisti e ai contribuenti che hanno ricevuto bonus, agevolazioni e contributi è in una lettera che è datata 26 novembre ed è indirizzata direttamente al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti oltre che a quello delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e al Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo i dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo continuando sullo stesso tema alla casella ES per gli aiuti di Stato l'articolo di Francesco Rodorigo la casella ES dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato permette di non indicare nel quadro A del modello l'elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. Si trova nel frontespizio del modello e può essere barrata solamente da alcuni specifici soggetti. Anche in questo caso per i dettagli e una trattazione più precisa vi invitiamo a leggere l'articolo. E passiamo al bonus partite IVA, domanda in scadenza ma doppia chance per i 150 euro, l'articolo ancora una volta di Rosi Delia sul bonus partite IVA, la domanda in scadenza è il 30 novembre 2022 ma l'integrazione di 150 euro per autonomi e professionisti e l'indennità prevista dal DL aiutiter per alcune categorie di cittadini e cittadine non è incompatibile lo ha chiarito l'inps nella circolare numero 127 del 2022 per quanto riguarda il bonus partite iva la domanda in scadenza è il 30 novembre 2022 per gli autonomi professionisti che hanno le carte in regola per chiedere l'indennità una tantum contro il caro prezzi di 200 euro del dl aiuti e l'integrazione di 150 euro prevista dal dl aiuti Ter hanno tempo per procedere con la richiesta fino alla fine del mese. Ma la circolare IMS numero 127 del 2022 chiarisce che c'è un doppio canale di accesso al bonus 150 euro. Manca nel testo del DL numero 144 del 2022 una precisazione sulle incompatibilità presente invece nel testo del provvedimento precedente. Proseguiamo con l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda le scadenze fiscali di dicembre 2022. Protagoniste del mese l'acconto IVA e il saldo dell'IMU. Tra i più importanti adempimenti in calendario ci sono appunto il versamento del saldo IMU e dell'acconto IVA. Puntuali anche gli adempimenti periodici per i sostituti d'imposta e in programma c'è anche l'invio degli elenchi intrastat. A chiusura dell'anno la scadenza prorogata della dichiarazione IMU 2022. E concludiamo questa rassegna stampa con la pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre su quota 103 con i conti per chi anticipa la pensione ma chi resta ha il 10% in più, l'articolo di Andrea Carbone. Poi sulle pensioni così funzionerà quota 103, maxi premio per chi rinuncia i numeri del giorno il primo riguarda 60 i pagamenti si cambia niente post fino a 60 euro obbligo di fattura per le vendite online e poi 3000 invece riguarda i fringe benefit il bonus da 3000 euro per i dipendenti funziona davvero con tutti i limiti l'analisi su recovery fund perché ora le imprese europee investiranno negli USA di Biden e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi di Daniele Manca si intitola Spazio e difesa all'Europa delle occasioni perdute, fa il punto sulle sfide che sono poste all'Europa visto il riavvicinamento di America e Cina